è la prima volta, la prima esperienza, questa qua, di entrare in contatto con dei ricercatori ed è un bellissimo modo che la porto, di stasera, perché è un modo alternativo rispetto al solito si fesi sempre al ricercatore, poi persona un po' esterna, lontana, no? È il mondo della scienza un po' chiuso, è un'interestezza, è molto interessante, è molto bello la mia prima notte dei miei ricercatori, la mia prima cena con i ricercatori e mi è piaciuta molto proprio perché gli argomenti trattati erano da un, da un lato molto interessanti per tutti ma anche affrontati in maniera non troppo complessa ma neanche troppo banale con cioè, un linguaggio bilanciato e nulla mi è piaciuta molto probabilmente erano cose partecipare ogni volta che posso perché le trovo oltre che interessanti in una maniera per approfondire e entrare in, in, in, in, in argomenti che altrimenti sono scelta non avrei mai toccato le trovo oltre che interessanti divertenti e molto piacevoli sono un matematico, perciò nell'ambito ci sono più o meno dentro, da un certo punto di vista. ma Mi mancava questo aspetto informale eh, rispetto a ricercatori o gente che vediamo solo dall'altra parte, e, e questo, questo avvicinamento per me è importante anche per capire come evolvere nei miei studi e come andare avanti, anche un po' di motivazione in più. Sono molto contento di questa notte che è la mia prima, nonostante sia il mio ultimo anno di università, probabilmente, e, e quindi sono molto contento.